BMW 325T Compact E46 Ma veramente stai dicendo? È uscito seriamente un articolo sul BMW Compact E dice che è tra le BMW più brutte Più brutte? Wow! E io che pensavo di aver fatto una roba fatta bene Ma hai fatto benissimo È brutta Diventerà bella Ma si guida da Dio Hai fatto bene a comprarla Ragazzi benvenuti su Officina del Pilota Io sono Manuel E oggi voglio farvi cambiare idea Su una macchina Andiamo, andiamo <ride> ci abbiamo un sacco di cose da dirvi, anche se esteticamente non sarà proprio un granché, qua sotto c'è l'M54B25, ovvero un 6 cilindri in linea da 192 cavalli. scatalizzato con i collettori liberi, la trazione è posteriore, quindi ovviamente ci sarà da divertirsi, ma prima iscriviti al canale, andiamo andiamo, let's go! pieno così old school è difficile trovarlo su altri mezzi del prezzo che ho pagato questa questa macchina era l'unica in italia almeno all'epoca che potevo permettermi ovviamente non stavo cercando un coupé perché so che quelli costano troppo e quindi mi sono orientato su qualcosa che aveva le stesse performance delle 46 coupé ma con con un, diciamo, un compromesso, ovvero avere un pezzo di coda in meno. E così mi sono messo alla ricerca e l'unica che ho trovato era questa qui, con 77.000 km originali. Pensate che di 3.25T ce ne sono pochissimi, anche perché BMW li fece solo per un anno. Landling, come si guida? Ragazzi, questa è una macchina che veramente fa capire che cos'è il piacere di guida non è che sta in strada bene qualcosa di più complice sicuramente il nuovissimo assetto un assetto coni con ammortizzatori coni e molle hr che dà un piacere di guida signori miei pazzesco e poi la chicca differenziale a slittamento limitato acquistato in serbia da un Signore che fa queste cose, che poi regà sono serio, cioè il differenziato bloccante mi serviva, ma il budget, come sempre, era zero. Quindi cerco su internet e trovo il numero di questo serbo fuori di testa for drive cars. e faccio la proposta: mandami il differenziale, che ti faccio un video. Sicuramente non è un differenziato bloccante vero, però ne, nella guida dà un bell'aiuto. Motore 6 cilindri che potevate mettere sulle 46 compact era appunto l'M54 B25, ovvero un 6 cilindri 24 valvole da 2500 cm3. Che fidatevi, da un gran gusto, ovviamente non è tutto oro che luccica tanto che questa macchina si sì, sta in strada bene perché ci ho messo le mani tecnicamente è quasi perfetta ho messo dei cerchi molto belli speedline da 17 che si sì, sono fighi ma hanno un problema ovvero sono troppo larghi e quando fate una curva sentite che bel sound spettacolare gratta quindi o cambiamo i cerchi o Allarghiamo la macchina Ora qui ci sarebbero da fare dei ragionamenti Banalmente questa può essere una macchina usata tutti i giorni Tranquillamente, ovvio I consumi sono veramente alti <ride> è, è difficile andarci piano Ve lo dico Perché uh, Lo sentite, no? <ride> lo sentite, no? <ride> lo sentite come fa questo scarico questo motore canta, è una melodia, è un violino prendete le curve godete dell'ottimo telaio dell'E46 ragazzi io vi volevo portare questa macchina sul canale perché è una macchina estremamente sottovalutata non c'è un video su YouTube di questa macchina che la spiega, che spiega i pro e i contro che per carità ci sta non è una macchina bella, non è una macchina dei sogni però ha un ottimo potenziale, ha delle ottime caratteristiche per farci godere appieno di questo prodotto e credetemi sono davvero soddisfatto con voi voglio essere sincero, l'ha presi perché non riuscivo, sono sincero, ad arrivare al 325-330 Coupé quindi ripeto, ho visto questa e l'ho presa anche perché io amo le BMW amo quello che trasmettono queste macchine a chi le guida e questo per me è una cosa veramente importante ha uno sterzo che volevo lasciare per ultimo insieme al cambio perché sono quelle cose oggettive sono mezzi oggettivi che non si possono discutere cioè lo sterzo dell'E46, no? Ma che gli volete dire? Lo sterzo diretto è un sistema di sterzo dove viene ridotta la quantità di gioco. Quindi avremo uno sterzo preciso e reattivo. E quella bellissima sensazione di sentire ogni asperità del terreno direttamente sul volante. E il cambio? Avete mai provato un E46? Sì? No? Non l'avete fatto? Ve lo auguro, raga. Naggia i controlli. Vi auguro di provare una macchina del genere. Va bene anche la station wagon, eh? Lo sterzo è quello, va benissimo, sono auto stupende, nate veramente per fare tanti chilometri e per divertire. Gli innesti sono secchi, è un cambio maschio questo, si sente che la marcia va inserita per bene, ma non ne sbaglia una, eh? Anche se esitate, a lui non gli importa. Lui ha un cambio BMW, <ride> le marce le metto Con questo assetto, lo sterzo così diretto, idroguida, signori, non c'è nulla da dire. Questa macchina è fottutamente bella da guidare, da guidare. Va bene, no? Come conclusione del video, tanto l'estetica. Cioè, questo video l'estetica non l'ha cambiata. Le carte in tavola hanno quelle. L'estetica è brutta? Bene. Che cosa è cambiato? Nulla. Questo video non voleva essere incentrato sul farvi illudere che questa sia una macchina bella. È bella da guidare, è fantastica da guidare. Siamo divertiti un casino. Sicuramente da curare tutta l'estetica montando un kit M deturpato a un 320 compact Turbo diesel di Genova quindi se stai guardando questo video grazie di avermi dato questo kit perché è introvabile tecnicamente gli abbiamo fatto un assetto, abbiamo levato tutte le boccole, cuscinetti, quelle cose rovinate via tutto in favore di roba nuova e avete visto come sta in strada durante la guida io mi concentro molto sulla tecnica di guida anche perché cioè, <ride> non so se l'avete visto sui B-roll ma quanto cavolo stavamo andando forte la macchina si intraversa e non è che uno può stare a spiegare tanto i tecnicismi nel motore. Ora siamo fermi, la macchina è sporca, abbiamo fatto tutto, quindi possiamo passare più al tecnico. Signori, questa è l'M54B25 2005, iniezione diretta, 6 cilindri, 192 cavalli. Avete sentito come canta? Avete sentito come va? Non troppo, non va come un turbo, ma chi se ne frega, questo è un motore fantastico. Diciamo che è stato uno degli ultimi aspirati BMW, sigla M54. Il successore sarà l'N54 e poi l'N55, ma quelli sono turbo, motori turbo ovviamente molto più performanti di questo. Come mai questa E46 aveva 192 mentre la E36 ne aveva 170? Entrambi sapete che erano il 2005. Ma qui cosa cambiava? Beh, qui essendo uno degli ultimi aspirati BMW cambiava praticamente tutto, e una serie di componenti erano a fasatura variabile. Parliamo dei valvetronic, ok, l'alzata delle valvole era variabile, in relazione ovviamente ai giri per minuto. Stessa cosa valeva per i vanos, quindi ne abbiamo due, fasatura variabile sia sull'aspirazione che sullo scarico. E poi il bellissimo collettore di aspirazione che vedete qui, anch'esso è variabile, grazie alla valvolina DISA. Molti la levano, perché Funziona più o meno come le Swirl, la macchina risucchia, però a me sembra che funziona bene e questo va a gestire diciamo, i flussi nel collettore di aspirazione. Quindi tutte queste cose, che poi in realtà sono tante, tante complicazioni per non mettere un turbo, ci sta, rendono l'E46 Compact una bomba. No? L'avete sentito? Ha un suono sicuramente molto più fico rispetto ai motori turbo O forse no Spero che comunque abbiate un attimino cambiato idea o comunque vi sia entrata in testa questa macchina Sconosciuta alla maggior parte delle persone ma nel cuore sicuramente a me Ragazzi per favore iscrivetevi se vi è piaciuto attivate la campanella Ma soprattutto sai che cosa mi interessa? Sapere i commenti Io voglio una marea di commenti sotto questa macchina Voglio sapere che ne pensate, se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto, raccontatemi tutto, ditemi tutto quello che vi pare. Ci tengo, eh, veramente, oh mettete mi piace, mi raccomando, ciao belli!